Ladies and gentlemen, madame, messieurs, bonsoir, Benvenuti alle Grand moya Hall di Francesca Maggiore per questa presentazione di abiti inediti che sicuramente riscuoteranno un grande successo soprattutto per la loro bellezza e per il grande fascino L'organizzazione può contare su modelle e su indossatrici di primissimo piano quali Carla Salomon, Morgana Moonstone, Arianna 1986 e Ashasha Dinzeo, a seguire Morgana Moonstone, la quale ha cercato di incarnare nelle splendide modelle Molto flu, suale. può offrire quella giusta attenzione, solamente i grandi vestiti possono offrire. E in questo caso la grande Maison di Francesca Maggiore, accolto nel segno con un abito molto elegante ma nel contempo molto pratico, appariscente all'occorrenza, indubbiamente molto attraente. Ed ora la femminilità viene risaltata questo è un abito dalle spiccate linee femminili Solamente dove i grandi miscele Tra lane assolutamente finissime Cashmere extra white Lini dei più fini Per saggiarne, per coglierne al meglio L'eleganza assoluta E non dimentichiamoci Che tutte queste sfilate, queste bellezze Sono qui al Patrick sono date grazie a Patrick Moya, owner di questa splendida sim Moya Hall. La sensualità sono alla base di questo delineate da colori assolutamente pastellati. Ad esempio questo splendido verde che richiama lo smeraldo. di intrecci, di texture davvero unici. In questo abito si può vedere la morbidezza dei tessuti, l'antica via della seta riaperta, grazie alla quale quasi africani, dove l'energia selvaggia incarna questi abiti. Uno spacco si. si uniscono. Come ricord. Per questo abito dalle linee lussureggianti. Molto ricche di fascino. le combinazioni le lane unite alle canapa di un tempo ti vider don't take it for granted it's time to react Io volevo fare un ringraziamento particolare a Patrick Moya per averci messo a disposizione questa bellissima terra e aver allestito in modo così bello per la sfilata. Eh, ringrazio il direttore artistico Francesca Karian che ha reso possibile tutto questo. Grazie a G.Pix Winkler che ha presentato in modo stupendo FP. Eh, le bellissime modelle e ha creato una tubice meravigliosa a questa sfilata e grazie soprattutto alle indossatrici Carla Salomon, Morgana Molston, Arianna 1986 e a Sasha Dimpeo. hanno interpretato gli abiti in modo meraviglioso e con la loro bellezza, professionalità ed eleganza grazie di cuore a tutti per essere stati qui stasera To sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, know sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, go sing, bang sing, sing, sing, sing, bang bang sing, sing, sing, sing, Mi fai male, poi gode